Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, sono Mr Mario, ci siamo qui su My Singing Monsters. Oggi non briderò ragazzi, non alleverò perché non ho le gemme, però vi darò tutte le combinazioni per allevare i mostri epici a tre energie che ci sono in questo evento di maggio. Allora ragazzi qua vi lascio il minutaggio di tutte le isole se andate a quel preciso minuto troverete una precisa isola Prima di iniziare vi darò un piccolo consiglio Se guarderete tutto il video in una parte precisa vi darò le combinazioni per tre mostri extra ragazzi Quindi guardatelo interamente e non schippate Quindi ragazzi iniziamo con l'isola delle piante allora ci sono tre mostri nell'isola delle piante Il colpo di pugni epico, il buicciolino epico e il tirox epico La prima combinazione è quella per il colpo di pugni epico Allora ve l'ho lasciata nel video di ieri però ve lo rimetto Allora per bridare il colpo di pugni epico servono Bogart e Wana il secondo mostro è il buiciolino epico, anche su questo ci ho fatto un video a parte. La combinazione per questo mostro è colpo di pugni più fauci, ovviamente con tutte le torce accese, ricordatevi. Andiamo all'ultimo mostro dell'isola delle piante, ovvero il T-Rox epico. Per britare il T-Rox epico servono il colpo di pugni e il batterista. Ok ragazzi, questi erano i mostri epici di questo evento nell'isola delle piante. Passiamo adesso all'isola dell'aria ragazzi anche nell'isola dell'aria abbiamo tre mostri il primo di questi tre è il pagro epico ragazzi per bridare il pagro epico ci vorranno il pompon e le fauci il secondo mostro invece è proprio il pompon epico e per farlo ci vorranno il T-Rox e il Saibop l'ultimo di questa seconda isola è il T-Rox epico per bridare il T-Rox epico ci vorranno il Kongol e il wana Ok ragazzi, anche l'isola dell'aria è finita, ora passeremo all'isola dell'acqua. Anche qui abbiamo come al solito tre mostri. Il primo ragazzi è il riddling epico. Per allevare il riddling epico serviranno la spugna e il wana. Il secondo mostro invece è il pagro epico. Per bridare il pagro epico ci serviranno il colpo di pugni e il fighetto soffione. L'ultimo dell'isola dell'acqua è appunto il colpo di pugni epico per bridarlo serviranno pagro e spino ok ragazzi anche l'isola dell'acqua è finita adesso passeremo all'ultima isola nell'isola della terra anche qui abbiamo tre mostri come in tutte le isole il primo è di nuovo il ridling epico ma la combinazione è diversa la combinazione per il ridling epico è tampis più spino dopo il ridling abbiamo poi il pompon epico per bridare il pompon epico ci serviranno il ridling e il batterista. Abbiamo invece l'ultimo mostro che è di nuovo il buiciolino epico ma con una combinazione diversa. Questa combinazione è Pompon più Furcon. Ok ragazzi, questi erano tutti i breeding, il video è finito... Aspettate un attimo. All'inizio del video avevo detto questa cosa qui. Se guarderete tutto il video, in una parte precisa vi darò le combinazioni per tre mostri extra ragazzi, quindi guardatelo interamente e non schippate. Ebbene sì ragazzi, il momento è arrivato. Adesso vi darò tre combinazioni extra. La prima è per allevare il good job So che ci ho fatto un video a parte, però per chi non l'avesse visto potrebbe essere utile anche in questo video. Per bridare il good job servono T-Rox e colpo di pugni. Il secondo mostro extra è lo sbadigliastruzzo. La combinazione per lo sbadigliastruzzo è pagro più T-Rox. L'ultimo mostro extra è il dolce bush. Per bridare il dolce bush vi serviranno il Bogart e il buicciolino, ovviamente con tutte le torce accese e tutte le cose. Va bene ragazzi! Questi erano tutti i breeding di questo video Spero che vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile E spero che abbiate anche apprezzato i tre mostri extra Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto Commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi